To the New York, Godland, from the Redwood Forest to the Ghost <laughs> in Eh, se vengo a guardare un po' di gente davanti, eh? al momento del genere di cuore la donna delle donne col al crociere, qua tipo in questa Poi le riprendiamo. grazie buongiorno ci sentite? <ride> sentite? Ci sentite? Siamo da Clavier Siamo pronti? Possiamo andare noi? Pronti? Bene, allora La piazza di Clavier è strapiena Vi faccio vedere Ci sono anche tanti francesi Qui ci siamo incontrati Abbiamo suonato, ballato E adesso partiamo noi Allora, Guardate un attimo Partiamo con la prima intervista ad Alfa. Vi sentite sempre? Pronto? Ok. Alfa. Tiro giù. Ok. Questa è Alfa. Alfa, da dove vieni? Vengo dal Gambia. Vengo dal Gambia. Voi sentite? Sentite l'intervista. Fatele, suona la musica. Alfa, da quanto tempo sei in Italia? Sono in Italia da quattro anni. Bello! Da quattro anni! Cosa stai facendo adesso? Sono in Italia, no, formazione. Sto facendo la licenza media. La licenza media, che cosa vuoi fare dopo? In realtà, non so, comunque. Non penso che va mi hai detto che stavi facendo un corso da cuoco? Eh sì, sto facendo un corso di cucina. Di cucina? E come mai ti piace cucinare? Certo. È, una sì. tenere, È una bella esperienza. È una bella esperienza, certo. E che cosa ti piace cucinare? Eh, comunque eh, mi piace cucinare, tendo cose, ma in questo momento non so eh, tutti i piatti in italiano. <ride> Va bene, va bene. Eh, senti grazie che hai partecipato e ti facciamo tanti auguri. E speriamo di rivederci presto, magari al ristorante con te. <ride> grazie, grazie ciao. Adesso...